Per Elisa. Risti attenzioni nella spazzatura familiare. Offri sorrisi a scaffali impolverati nella sete d'amore. E non ti accorgi della musica che non chiede biglietti d'ingresso. A piedi. All'improvviso la mente si è posata sulle linee del tuo viso. Tempo. A cercare di riempire col mio io bolle piene d'aria Ma l'aria, come la fantasia, non vuole essere rinchiusa Il mio cuore è inchiavato La chiave è sulla porta E la tua mano la sta girando Sarò grato Spremi la pelle Arriva alle ossa Buca le viscere Bevi succo d'anima E sputami in faccia Poesie delle notti d'estate Che sanno di giorno Un ombello Per appendermi a una stella Costellazione bilancia Osservare coi ricci Parlare di te Guardare quei passi Litigare col tempo Respirare aria calda Proveniente dal forno dei tuoi pensieri Lasciarmi andare e cadere Passare azzurro cielo Attraversare azzurro mare Incontrare azzurro occhi Senza scorgere differenza alcuna Fondali Si vede il fondo Dalla cima della bottiglia Già è domani. Sei dove posso vederti. Comunque lontana. Comunque un treno passato di qua. Inquadrature. Quando mi infilo nei tuoi occhi, il tempo inciampa, i secondi invadono se stessi e il sangue si mischia all'odore delle tue parole. Passato e futuro fremono quegli attimi. Terre sommerse, forse in pena, sicuramente quest'anima è in piena, ogni sorriso di bambino un'alluvione, ogni passaggio umano scioglie gli argini, ogni parola sentita porta il corso del fiume ai limiti della ragione, ogni assenza fa straribare il letto della mente ed evacuare la convenienza i paletti stesi come fili d'erba al vento della bellezza che verrà perché già ne sente il profumo nulla da capire il pensiero è conseguenza del sentire il pensiero vuole controllare il sentire il pensiero vuole insegnare le regole al nostro sentire L'inconscio se la ride dietro l'angolo L'inconscio ci parla senza voce L'inconscio ci ascolta e mai ci abbandona lungo tutto il percorso Grato all'incoscienza che afferra la mia vita Risaputo Dio si è invecchiato Ha vuoti di memoria che compensa con dichiarazioni di guerra Paura del domani che cura rimandando le gioie dell'oggi Sempre meno desiderio di ridere Giustificato incolpando l'insensatezza di suo figlio Nulla ha preso dal padre per generazioni Nessuno mai saprà se è nato prima Dio o l'uomo Grazie Ciao ciao